E Era in domino. sto chiamando Ronnie Rodney. Quello era Ronnie Rodney. Era lì. Questo pazzo malato di mente cosa ha fatto? Mi ha hackerato l'account di YouTube. Infatti, adesso gli sto per scrivere. Ma sei stato tu? Ok, gli ho scritto, adesso vi faccio vedere, raga. Guardate cosa ha messo nel post community, c'è la sua foto di me. Ma Dio mio, è una cosa dell'ultimo minuto Ha <ride> piaciuto, mi ha scritto Piaciuto A me, madonna non posso scrivere brutte cose Ma guardate, ho mille cose da dirgli Tantissime cose Perché non lo sopporto proprio Ma scusate, come stai zitto vai su questo sito per per Perché, che cos'è? Oh io ci vado eh, poi dopo non lo so cosa succede Raga ma che cavolo! no no no, fermi un attimo Cioè dovete sentire sta cosa Raga, sentite che, che cosa brutta Che musica è sta qua cioè allora praticamente questo è un tizio Cioè un sito che si chiama Suoni strani per persone strane Ma che cavolo di problemi ha Ok, io sto cercando di, decom di... Diciamo di decifrare quello che c'è scritto, vabbè, ovviamente in inglese. E effettivamente qua c'è scritto che tipo... Sono andato nel basamento tipo di, di, di, di casa mia, dove il mio amico maniaco oh, di... Con degli elettroni... cioè era praticamente un maniaco tipo di eh, eh, graffiti elettronici, che non so che caspita di, di cosa sia. Scusa, io non capisco perché mi ha mandato questa cosa. Raga, ho aperto questa... Che cos'è? Ho schiacciato qui, scusate un attimo Cioè è tipo una storia interattiva, ma che cavolo Dice se loro non vedono la felicità in questa foto Beh loro almeno dovrebbero vedere il nero Raga ho scaricato qualcosa L Elemento è stato codificato in un formato non sopportato Cioè questo è praticamente un video Eh aspetta, andiamo avanti Io ho paura di schiacciare raga, congratulazioni Ok questo sito me lo dovrò vedere eh, in pace Perché non sto capendo molto che cosa sta succedendo Uh, allora uh, ma scusa non sto capendo cosa dovrebbe essere Posso almeno caricare i video gli ho chiesto puoi caricare i video mi scrive devi capirlo tu e i tuoi iscritti Finché non lo capite io non ti lascerò in pace ma tu sei fuori di testa no no raga allora per favore Aiutatemi per, per favore io non ce lo voglio più avere sto signore qua Questo pazzo psicopatico che ricordiamo secondo me non è Rodney Rodney ok cioè secondo me non è lui però comunque può essere un hacker e quindi dobbiamo cercare di capire insieme e di cercare di svelare questo mistero, questo intreccio. Ovviamente nei commenti scrivetemi, vi prego aiutatemi perché qua io non voglio avere questo pazzo. Ho sentito qualcosa, che cos'è? Ok, è passato un po' di tempo, io intanto sono uscito fuori, cioè proprio fuori fuori fuori dico, di casa, me ne sono andato, ho, ho fatto altre cose perché non volevo stare in casa, perché da quando ho visto quella cosa io non ho più voluto stare in casa. Cioè ma ci rendiamo conto, quello era Rodney Rodney che se ne stava beatamente lì e che era letteralmente lì raga, era lì, non so se ci rendiamo conto, era lì. E poi, soprattutto, scrivetemi nei commenti se vedete qualcosa. Perché io è da un po' di tempo, purtroppo, che ho come dire delle. fra virgolette. paranoie, ok? E non solo, non credo che siano semplici paranoie. Secondo me c'entra qualcosa. con dei fantasmi. E mi sento ridicolo a dirlo: fantasmi, demoni. Io non so che caspita siano queste cose. Ma. e, e non so che cosa c'entri con Ronnie Rod. Aspetta un attimo, glielo chiediamo, Ronnie. Uh, C'entrano qualcosa con te I fantasmi Ah ah il mio nuovo piano funziona vedo Ricorda la magia è l'unica cosa che può aiutarti ad allontanarli ora <ride> Scusa un attimo ma questa cosa è veramente senza senso Allora Ronnie è Non prendermi Non prendermi in giro diciamo Ti ho mandato una fattura Una maledizione Devi superare tutti questi livelli ormai Cosa succede se non li supero Questo è meglio che tu non lo sappia ora? Scusami... No, no, no, no, aspetta... Cioè, questa è praticamente una minaccia, ragazzi... Ma ci rendiamo conto? Ma oh... No, ma mi fa arrabbiare, raga... Ma come si... Come... Cioè... È come se io vado... Non lo so, in giro a minacciare la gente... Cioè, questo qua non può minacciarmi... E, e mandarmi le maledizioni... Che, peraltro, secondo me... Non esistono... Ovviamente... Posso chiamarti... E qua, raga, io ho molta paura... No, non ancora, almeno... Non mi interessa, io ti chiamo... sto chiamando Ronnie Rodney... Raga, mi ha risposto <coughs> Ronny? Raga, ma perché sto ascoltando... Perché sto sentendo sta musica? Ma raga, ma mi sta prendendo in giro, ma che problemi ha? Oei, Ronny! Ronny! Pronto? Ronny! Ronny, ma perché hai messo sta musica? No, no, no, Ronny, Ronny, allora no Allora, se fai così però non va bene perché tu mi stai minacciando Mi hai preso l'account YouTube Io cosa devo fare? Dimmi un po' Ma, raga! Ma è assurda questa... Ma ass Ok, sei ridicolo, vai a f Ti avevo detto che non era ancora il momento. Sì, ho capito, ma non è che mi devi prendere in giro così a caso. Adesso io lo scrivo. Cioè, ma mi stava letteralmente prendendo in giro. Mi ha messo quella musica che è tipo una musica da gaming che, peraltro, molte persone conoscono. E, e, e, e poi cosa c'entra? Cioè, ma mi prendi per il culo. Cioè, ma raga, mi stava prendendo letteralmente in giro. Cioè, non sto, non sto affatto scherzando. Cioè, era letteralmente una presa in giro. Non sto scherzando. Oh, no, ragazzi, adesso che l'ho piuttosto nel ma che ne Sì, e' mi so piace. Ecco, ma non è sorrere se io non ho mai trascorso. Imlak, grazie, non ho mai trascorso domino. Ah, è di onono, è di onono, è di ma... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mi ah, ah, ah, ah, ah, ah, Erezzissimi, provi ero di... Oh, non ma... Ah, no, cazzo, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, niente nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per nascere, per non per nascere, per Ok, io eh, ovviamente eh, vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando contribuite nei commenti, scrivetemi ciò che ne pensate, scrivetemi se trovate dei segreti anche riguardo a quel sito, anche perché avete il link che, vi ripeto, è questo qua, se... Non lo so. vabbè, insomma, comunque l'avete visto anche prima, eccolo qua, e um, ovviamente iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, lasciate like, tre cose che vi proteggono, no? Sapete, no, che c'è quel cerchio magico di tre che vi protegge se lo fate, mi raccomando, fatelo, per favore, grazie.